cosa sono gli infissi di legno alluminio e perché dovresti sceglierli ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 e da così tanto tempo ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi oggi per rispondere a questa domanda ho preso un pezzo di un infisso tra l'altro anche molto bello in legno alluminio perché le cose vanno viste per essere capite questo è un legno lamellare di larice nella parte interna e l'alluminio della parte esterna, da qui deriva il nome appunto infissi in legno e alluminio. In questo caso abbiamo anche un triplo vetro, quindi abbiamo una prestazione termica molto, molto importante. Un infisso che è bello internamente per gli amanti del legno, caldo al tatto, molto, molto isolante, e esternamente è un infisso molto resistente, molto durevole, come un infisso in alluminio. Questo è un infisso praticamente che ha solamente dei pro. E non ha dei contro, cioè l'unico contro chiaramente è il costo perché un infisso di questo tipo che è composto da due materiali ha il costo di un infisso in legno più di mezzo infisso in alluminio c'è proprio una questione tecnica costa di più non per la marca per qualcosa di impalpabile ma per qualcosa di reale è un infisso che ci vuole più tempo più materiale e più dispendioso da produrlo ma dà anche tanti benefici un'altra particolarità dell'infisso in legno alluminio da tenere ben presente è che avrò sempre due finiture diverse esterno da interno non c'è bisogno che siano così tanto differenti però ad esempio anche se scegliamo un infisso laccato bianco la laccatura nella parte interna del legno anche con lo stesso oral sarà diversa dalla cattura esterna dell'alluminio perché anche a parità di colore di verniciatura se vernicio dell'alluminio se vernicio del ferro se vernicio del legno se vernicio del vetro o se vernicio un muro avrò sempre delle tonalità leggermente diverse cioè l'occhio le vede leggermente diverse perché la superficie dove appoggia la vernice è diversa per parlare di tutte queste cose è importante fare una consulenza prima di scegliere fisso. perché altrimenti quando vai a farti il preventivo ogni rivenditore ti dice la sua e ognuno tira l'acqua al proprio mulino, invece se tu richiedi una consulenza con il Sistema Bisacchi, potrai essere sicuro della scelta, perché ti potrò consigliare qual è l'infisso più giusto, qual è il preventivo dove ti hanno fatto bene. Fatto bene non significa fare il prezzo migliore, significa che c'è scritto che capisco che l'infisso è costruito bene, che è posato bene e che ci sono delle garanzie. Per richiedere la mia consulenza vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video.